Allora, l'ARFID, l'ARFID, mi vengono una serie di persone, di genitori, generalmente, che hanno, hanno il bambino con l'ARFID, la bambina con l'ARFID. Generalmente, questa è proprio la cosa che dicono, no? mio figlio ha l'ARFID, ho fatto una, una diagnosi e ci è stato detto questo, mio figlio ha l'ARFID. Cos'è l'ARFID? Per chi non lo sapesse, perché non è così scontato, l'ARFID è una sigla che sta per Avoidance, Resistance, food intake disorder cioè disturbo da uh, <coughs> ingestione resistente o evitante del, uh, del cibo e non è anoressia rientra nei disturbi dell'alimentazione non è anoressia perché la persona non ha paura di ingrassare non ha una dispercezione del peso semplicemente del corpo, scusate, semplicemente si vede, no non si vede semplicemente non riesce a mangiare determinati cibi Pochissimi cibi a cui fa, fa riferimento. Questo è un problema in particolare per i bambini, eh, per i bambini adolescenti, perché sono in una fase di sviluppo, in particolare i bambini hanno <coughs> eh, la possibilità di andare incontro a una restrizione tale per cui non riescono a. Uh, avere rapporto calorico, nutriente, nutritivo di cui hanno bisogno per poter eh, crescere in maniera sana. Um, ci possono dire tante cose sull'ARFID, però mh, uh, una cosa interessante è la riflessione che ne viene, cioè che cosa significa Arfid nel momento in cui ti viene la persona. Come mh, il, il, il genitore intendo, come ti ritrovi a lavorare con questo problema nel momento in cui non hai definito bene che cos'è questo problema. Andiamo a capire bene. Ma uno dei genitori con un figlio che ha questa etichetta. L'etichetta la portano i genitori stessi. Hanno l'idea che ha un disturbo. E per, fare questo, uh, per affrontare questo tipo di disturbo finiscono con il adottare tutta una serie di misure e contromisure. Ho visto genitori che hanno portato... Il figlio in delle cliniche dove lo hanno nutrito forzatamente. Ho visto genitori che hanno uh, portato il figlio da uno psichiatra, da uno psichiatra infantile e gli è stato consigliato un trattamento anche farmacologico uh, per, uh, per l'ansia. Uh, ho visto genitori che hanno portato il figlio dallo psicologo, dallo psicoterapeuta ed è stato avviato un percorso con il figlio legato all'ansia. Cosa comporta questo? Partiamo dal trattamento che faccio io invece di solito. Il trattamento lo potremmo identificare, etichettare con, ora sarò un po' brutale, um, a letto senza cena. È ovvio che non è a letto senza cena, anche se è un pelo, un, un pelo meno ovvio il perché sia fatto in um, questo modo. E cosa significa? Uh, il trattamento generalmente consiste nel indicare ai genitori dei modi diversi di comportarsi, soprattutto quando parliamo di un bambino. Questo perché um, generalmente fino all'età tra gli 11, 12, 13 anni i migliori terapeuti dei figli si rivelano essere i genitori stessi, per tante ragioni. Una delle ragioni è che Uh, il clima genitoriale il sistema genitoriale il sistema familiare è ancora talmente forte, talmente punto di riferimento per eh, i bambini che cambiare poche eh, regole interazionali all'interno della famiglia stessa fa sì che i, ma sparata! Che insomma, okay, fa sì che cambino velocemente i comportamenti del figlio stesso. Questo perché? Perché nella natura delle interazioni andare a creare dei partner comportamentali, interazionali, e dei sistemi di significati che vengono creati e mantenuti da loro stessi. Cioè, Cosa significa? Se io uh, dico, mamma non mi piace questo cibo, e la risposta è ok non ti preoccupare te ne faccio un altro c'è il rischio che questo poi si ripeta si ripeta si ripeta fino a farlo diventare qualcosa di stabile e a crearci dei significati sopra non è raro che il bambino dica ok vedi di fronte al gusto di un cibo che non mi piace io posso rifiutare di fronte alla difficoltà di un cibo che non mi piace io posso uh, trovare delle uh, soluzioni facili cioè semplicemente non mangiarlo e cambiare tipologia di, um, di cibo. Però è una soluzione disfunzionale, una soluzione disfunzionale perché um, in prima istanza non affronto una cosa che mi piace, non trovo un'alternativa più soft per arrivarci, per riuscire a, um, non a farmela piacere, ma ad affrontare il gusto, ad ampliare la mia esperienza, no? la stringo, anziché ampliarla, e dall'altro inizio, rischio di iniziare a costruirci e a metterci sopra dei significati che diventano per l'appunto uh, rigidi e disfunzionali. Faccio un esempio, se io per una qualche ragione uh, leggo, gli amici psicodinamici potrebbero dire proietto la mia ansia su quel, su quel cibo, o comunque leggo la mia ansia e il cibo, e questo legame viene in qualche modo rinforzato dall'idea che il cibo efficiente è spaventoso: quell'alimento è uh, negativo, cattivo. Ecco che uh, non ho una motivazione per andare avanti, anzi, ho una motivazione, uno, per restare rispetto a quell'alimento così, e due, per ampliare ulteriormente questa, questa cosa. E, um, ad altri cibi, se vale per uno può valere per l'altro se questa sensazione è sgradevole non ho bisogno di affrontarla eh, la soluzione è che semplicemente cambio il cibo, allora anche al cibo dopo potrei continuare a fare lo stesso ora, eh, questo ragionamento è interessante perché è una possibile spiegazione di qualcosa che può avvenire, però a me in realtà non interessa tanto a questo livello, perché questo è il livello di spiegazione della causa o quantomeno del mantenimento del problema. Invece a me, oggi come oggi, quello che interessa più è l'esatto contrario, la uh, spiegazione della soluzione, di ciò che funziona. E ciò che funziona si è visto appunto che cambiando dei pattern interazionali si riesce spesso a risolvere questo tipo di problema, a cambiare, proprio modificare il repertorio con, uh, significativo di significazione e comportamentale del bambino cioè in altre parole il bambino riesce a vedere in modo diverso il cibo e approcciare in modo diverso al cibo perché? Perché cambiano le interazioni con lui da parte dei, dei genitori e con lui rispetto al mangiare da parte dei genitori e come si fa questo? Con l'idea dell'alletto senza cena, non ho mai detto a un uh, genitore di dire al bambino vai a letto senza cena ma uh, di uh, creargli dei piccoli ostacoli, dei piccoli uh, boicottaggi, sì, boicottaggi a cosa? A se stessi in realtà, anche se sembrano boicottaggi a, a figlio, nel senso che è ovvio, potete immaginare che questi genitori vengono con l'idea del um, um, mio figlio soffre perché è così, perché è una sofferenza per il, per il bambino e quindi nessun genitore vuole far soffrire il figlio e quindi la tendenza poi è quella di assecondare il desiderio del figlio perché è un modo che gli permette di evitare la sofferenza. Purtroppo questo funzionerebbe se il figlio fosse completamente autonomo, ma non essendolo, lui si appoggia a questa soluzione disfunzionale messa in atto dal, dal genitore e poi si crea quell'effetto domino per cui questo cibo no, allora anche questo anche questo, anche questo, questa sensazione mi fa paura, la, la evito, allora anche questo anche questo, anche questo, anche questo la soluzione quindi inizia a passare attraverso dei piccoli boicottaggi dei boicottaggi eh, in cui per esempio si dice ehm, il bambino si trova un cibo che non ha mai mangiato prima o per iniziare leggermente diverso da quello che aveva che, che mangiava di solito e uh, forse se abbiamo solo questo da mangiare, in questo periodo sono veramente sbadato, uh, altre cose per la testa, uh, du, il, uh, il piatto, che per esempio magari uh, uh, che, uh, uh, muoversi nel dirgli il quale te li pulisco io, te, te lo tolgo questo altro in vita, che presumibilmente manteneva in vita situazioni di risignificazione uh, lo scopo alla fine è quello di trasmettere il messaggio agli dipendono da situazione a situazione dipendono da genitore a genitore perché c'è il genitore più in grado di fare una cosa simile, il genitore che ha bisogno di essere di ciò che ci uh, e mi interessava oggi discutere perché da un lato abbiamo visto come un problema uh, complesso e uh, in tanti e che porta a uh, tanti, immaginate il figlio viene in realtà curato, per necessità servono le virgolette attraverso um, la tecnica della nonna cioè vai a letto senza cena, ripeto non dice a tuo figlio vai a letto senza cena però lo metti gradualmente in uh, una condizione in cui uh, o mangia quello che c'è eh, oppure rischia di saltare la cena e velocemente soprattutto vedendo che non ci sono problemi uh, vedendo i genitori, vedendo che non è un problema per loro, il figlio stesso incamera questo significato, potremmo pensare e finisce per uh, accettare pian piano mh, il, il cibo quindi la soluzione è relativamente semplice per un problema che è importante perché volevo soffermarmi su questo? non tanto per il trattamento in, uh, in sé che è alla base di tanti trattamenti uh, simili in ambito familiare, soprattutto quando ci sono bambini piccoli, e su cui mi dovrei dilungare molto di più, perché ci sono aspetti relazionali e comunicativi importanti, ma sulla questione um, di ciò che si va a creare attorno, no? um, come la mettiamo col fatto che c'è un problema um, studiato, portato avanti in letteratura, con uh, tanti studi che lo convalidano, che gli danno l'etichetta di disturbo, perché se tu hai è, è un disturbo, che viene però trattato con, e qui capite perché ho usato questa espressione, um, il metodo della nonna, il metodo del belletto senza cena. Quale professionista della salute mentale, non quale professionista, quale manuale della salute mentale potrebbe mai accettare come metodo il al letto senza cena quello è un metodo popolare, sbagliato o comunque non tecnico non professionale come è possibile che possa essere adeguato per trattare un disturbo, una psicopatologia una malattia mentale è interessante no? la co-costruzione che facciamo a livello sociale di un problema come lo rendiamo noi tale come, io dico sempre sono stato fortunato a essere nato negli anni 80 perché Um, mi hanno solo detto che ero un bambino vivace poi uh, la quantità di note che prendevo note in condotta era eh, incredibile uh, però mi sono per fortuna beccato soltanto uh, l'etichetta di bambino vivace in realtà anche un'altra etichetta però magari lo vediamo dopo, ehm, invece se fossi nato negli anni 2000 mi avrebbero diagnosticato la DHD, mi avrebbero condannato alla DHD. È vero anche il contrario, nel senso che eh, eh, tante problematiche eh, nel momento in cui eh, anni fa le vedevamo come follia, pazzia o peggio, eh, oggi invece vengono non so se dire normalizzate, però gli viene data una spiegazione diversa, gli viene dato un valore diverso, anche nel bene. Eh, visto che ero vivace, eh, eh, sarebbe interessante anziché dire facevo fatica a seguire eh, a scuola, sarebbe interessante dire eh, le maestre facevano fatica a trovare eh, per me un uh, modello di insegnamento adeguato, Arrivarono anche a dire probabilmente ai miei genitori probabilmente il vostro figlio ha un ritardo mentale. Per fortuna eh, la risposta della neurologa dopo la visita fu mi sa che il ritardo mentale ce l'hanno le maestre. In realtà la colpa non era di nessuno, potremmo dire che era colpa del, dei tempi. Eh, oggi non esisterebbe più una classificazione simile, talmente invalidante, no? Per fortuna ho avuto dei eh, genitori che hanno ehm, potto prendere in maniera adeguata anche grazie probabilmente alla loro cultura questa cosa però la preoccupazione per loro era palese non la squalificarono, non mi portarono comunque a fare una visita eh, per essere sicuri che Um, oggi probabilmente una cosa simile non esisterebbe più però può esistere il contrario può esistere che la vivacità venga diagnosticata come ADHD e succede Succede. Scambiamo. non è che scambiamo mettiamo delle etichette addosso a dei comportamenti, delle osservazioni con troppa facilità dimenticandoci che le etichette dovrebbero servirci per delle etichette in questo caso eh, diagnostiche, dovrebbero servirci per darci un'indicazione sul trattamento. Però purtroppo non succede solo questo, perché se un io dico mio figlio mangia solo determinati cibi, immaginate questo, immaginate che venga da voi un genitore e vi dica mio figlio mangia soltanto determinati cibi, non so cosa fare, e invece viene da voi un genitore e vi dice mio figlio è l'Arfield. Immaginate che venga da voi un, un genitore che vi dica mio figlio è vivacissimo, è scalmanato, è sempre irrequieto. Invece, voi un genitore che dice: Mio figlio ha la DHD. Immaginate l'effetto che ha su di voi, che dovete quantomeno cercare di decostruire la diagnosi, eh, almeno al di là dell'approccio epistemologico e teorico che avete, quantomeno per riuscire a fare un passo indietro e dire aspetta, semmai quell'etichetta la do io, non tu anche se te l'hanno data altri professionisti, tu ora sei da me il trattamento che devo fare io, quindi fammi capire a me uh, ma pensate all'impatto che ha anche sui genitori stessi perché nessun genitore uh, prova una grande o intensa o seria preoccupazione o uno stato di ansia di fronte a un, di ansia intensa di fronte a un figlio vivace, un figlio irrequieto, un figlio che ecco, già un po' di più sicuramente mangia soltanto alcuni cibi, ma tutti i genitori sarebbero preoccupati di fronte a un figlio con una determinata etichetta diagnostica. Vedete come la diagnosi finisce per creare la realtà, la diagnosi finisce per creare il problema stesso, e tutto ciò che c'è attorno al problema, non è che è la diagnosi che ha creato uh, la restrittività alimentare però la può convalidare però può convalidare cosa? una serie di comportamenti nel bambino nei genitori, abbiamo appena visto che sono eh, i comportamenti dei genitori ad avere un ruolo importante nel mantenimento e nella soluzione del problema nel momento in cui viene data un'etichetta diagnostica che magari posiziona peraltro il problema nel bambino, sai, c'ha l'ARFID c'ha la DHD c'ha il ritardo mentale. Il genitore, eh, da un lato, potrebbe eh, dire: oh, io non posso farci niente, c'è un problema.' È come, è come se avesse l'influenza, o un cancro, o il diabete: non è che so cambiare qualcosa eh, nei miei comportamenti possa fare un granché illusoriamente, perché in realtà sappiamo che eh, anche in caso di diabete il influenza, cambiare dei comportamenti di chi ci attorno può sicuramente avere un impatto positivo. Ma se invece è il figlio. La situazione viene identificata, rietietitata come mio figlio è vivace, mio figlio è irrequieto, mio figlio ha preso l'abitudine a concentrarsi solo su certi cibi e schifare gli altri. Ecco che cambia anche la percezione di se stessi, la percezione del proprio figlio e la percezione del figlio stesso, perché poi questi sono linguaggi a oggi ancora di più che iniziano a essere trasmessi all'interno della famiglia, se hai la DHD sai, hai l'Arfid, e c'era, mia in mente, Paul Watzlawick che diceva che il bugiardino è una delle più grandi condanne che abbiamo eh, dato all'essere umano, perché con la storia della devi essere informato, hai diritto di sapere, le persone hanno il diritto di sapere, gli diamo in mano delle informazioni che non sono in grado di gestire. Eh, nel nome della rosa, Umberto Eco, diceva saggiamente che la cultura non è per tutti, ho messo in termini più appropriati, poi mi ricordo la citazione precisa, eh, non puoi dare a tutti lo stesso livello di cultura, um, per, fare, per far capire bene di che cosa stiamo parlando e per evitare uh, insulze uh, accuse di non inclusività, insulse perché non ragionate, uh, è come se Dando un altro esempio quello di Arari, che non è un autore che io apprezzo molto, ma ha fatto questo esempio che invece piace molto in Homodeus. Se io adesso prendessi, bevessi un tè bianco da 500 euro al chilo, per me sarebbe come acqua fresca, non lo saprei gustare. Perché? Perché non ho avuto un graduale insegnamento, io sono abituato magari a il tè da, da supermercato economico, da sottomarca passo al tè, ultra raffinato che cresce tanto in certe regioni della Cina, fatto a me in una particolare coltonato nell'unica piena non sai capire la differenza non ho un'educazione um, e invece arrivarci pian piano, arrivare avere qualcuno che ti spiega, ti fa capire o arrivare tu a informarti studiare, ma veramente per bene arrivare a capire, ti permette poi di apprezzare tutta una serie di sfumature questo chi beve vino lo sa benissimo chi ha fatto un corso da degustazione di vino eh, sa benissimo la differenza tra il prima e il dopo corso perché il corso ti permette proprio di degustare imparare a... cosa c'entra tutto questo con il... Mm, discorso del, della cultura uh, è um, l'abbiamo sperimentato tutti è disfunzionale leggersi un bugiardino perché leggi il bugiardino degli antidepressivi eh, leggi il rischio suicidio dici diciamo come il rischio suicidio ma eh, questo dovrebbe essere un antidepressivo, dovrebbe sollevare il tono dell'umore dovrebbe proprio aiutarmi a evitare di avere certi pensieri o di avere un certo rischio invece c'è il rischio di certo perché il L'antidepressivo risolleva il tono dell'umore e in alcune persone che, eh, si, potremmo dire, erano troppo depresse eh, per agire eh, l'ideazione suicidaria, avevano un, rarre, un rallentamento psicomotorio, tale per cui eh, l'ideazione suicidaria rimaneva tale, poi c'è il rischio, anche se in una piccolissima percentuale, ma c'è il rischio che sono... E quel tono dell'umore è abbastanza alto da fargli agire quella cosa che prima non si sentivano in grado di fare. Cioè ero troppo stanco per potermi ammazzare, ora non so più così stanco, mi ammazzo. E però se non la sai questa cosa, se non l'hai capita, se non hai capito tutte le implicazioni che ci sono dietro, è più che è un'informazione che ti spaventa, hai una depressione lieve, moderata, comunque senza una suicidale, non hai mai pensato ad ammazzarti, dici oddio ma questa pillola mi farà ammazzare, lo dice il foglietto, lo dice il bugiardino, idem quindi quando ci troviamo nel parlare di ARFID o di qualunque altra etichetta diagnostica figlio all'ARFID, come mi devo comportare? io, figlio mi hanno detto che ho questa etichetta come mi devo comportare? mi hanno detto che sono ho uh, un disturbo dell'attenzione nel momento in cui non riesco a mantenere l'attenzione su qualcosa, vedi io non ho disturbo dell'attenzione io ho fatto un grande apprendimento quando feci il corso, un corso di teatro mi ricordo a un certo punto dovevamo imparare a memoria eh, il quinto o sesto canto dell'Inferno. Con Paolo Paolo Francesco, mi ricordo se è il quinto o il sesto. Dovevamo impararlo a memoria. E dissi al mio maestro, ok, e, e qual è il, il trucco? E lui mi guardò e disse, quale trucco? Sì, cioè come fate voi attori a imparare, lui era un attore, a, imp a imparare a memoria i testi? <ride> lui mi guardò, sorridendo, dicendo, ripetendoli. E io, vabbè, sì. Capito, qua ce arrivo anch'io, ma siete attori, no? Quindi è il vostro, oh, ci sarà un trucco per ripetere, e lui diceva, non ha e ripetere e basta. Leggi, e ripeti, legge, ripeti, legge, ripeti. Esattamente come facevi con le poesie in prima elementare. E' è interessante uh, questa cosa, no? Perché uh, nel momento in cui noi pensiamo che uh, sono in un certo modo. Se lo in un certo modo, ho un certo tipo di uh, problematica, o un certo tipo di disturbo, oh, la DHD, mettono un'etichetta, io penso che funzioni in un certo modo. Nel momento in cui penso che eh, mi viene detto che uh, soffro di problemi di disattenzione, penso che nel momento in cui sono disattento è per via del mio disturbo. Perché l'ho ricollegata al teatro. Tante persone nella vita comune ci dicono... Um, No, ma io non mi ricordo le cose a memoria, proprio io guardo la memoria zero, non mi imparo nessuna canzone, proprio zero. E in realtà non è così, non è così, perché la memoria funziona ovviamente con le variabili individuali, ma tutti quanti nel momento in cui ci mettiamo a ripetere, ripetere riusciamo a uh, fare nostra una, uh, un testo anche, saperlo ripetere a memoria, ci stupiamo quando Benigni andava in giro a ripetere la... Uh, la Divina Commedia si era sentito di alcune persone che non erano Roberto Benigni erano uh, spesso dice anche uh, contadini non persone con, uh, che hanno fatto degli studi particolari contadini agricoltori allevatori in certe zone d'Italia che sapevano uh, a memoria la Divina Commedia o ancora meglio sapevano a memoria la Bibbia certi passi della Bibbia perché? Perché avevano in casa quell'unico libro e lo sapevano cioè erano le cose che leggevano e che sentivano di, di continuo e quindi la memoria funziona così, io imparai il quinto canto ora oh, non me lo ricordo assolutamente più neanche come inizia però lo imparai a memoria perché a un certo punto dissi incredibile, è così facile, non era facile per nulla, però effettivamente ripetendo, ripetendo, ripetendo, ripetendo ripetendo eh, mi entrò in testa, nel mezzo del cammino di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la diritta via era smarrita oh, quanto a dire cos'era e cosa dura quella selva selvaggia ed aspra e forte che nel pensiero mi rinnova la paura ma per narrare delle cose che vi ho scorte e poi non me la ricordo più, questo però era il primo canto, che era un altro canto che ci aveva fatto imparare a memoria mai imparato durante la scuola perché ovviamente non avevo nessun interesse a farlo durante il corso di, di teatro sì. e allora vediamo come significhiamo in modo diverso le cose no? non, non, non mi ricordo qualcosa sono stato disattento non mi ricordo qualcosa non mi interessava non mi ricordo qualcosa um, sì era praticamente difficile dovrei starci di più è diverso da ho la DHD, non mi ricordo qualcosa è eh, ho la DHD non mi impegno nemmeno a ricordarmi uh, certi bambini con l'ARFID dicono uh, ai genitori uh, ma tanto io non sono come gli altri non riuscirò mai a essere come gli altri vero mamma? Io non riuscirò a guarire, io ho un problema gli altri se non mangiano un panino è perché gli fa schifo io perché ho un problema uh, quanti di noi hanno mangiato qualcosa di piccante all'inizio, penso che a nessuno sia piaciuto, però poi mangiandolo e rimangandolo arriviamo addirittura a dire a me piace il piccante, cioè una cosa che fisicamente ti fa, ti provoca dolore, no? O il fegato, quanti dicono, ah, ma inizio col fegato, assolutamente no, invece adesso, ah, ha quel gusto forte, denso, e mi piace, no? E invece magari nel momento in cui sono un bambino, provo una cosa e ah, il gusto forte, un gusto difficile, dico no ma questo non lo posso mangiare perché ho l'Arfid. guarda come creiamo delle realtà no? le reifichiamo, facciamo diventare un'etichetta qualcosa di reale vogliamo parlare di questo, c'è un punto su questo c'è una soluzione su questo da psicologi io direi la soluzione non è una eh, ma una possibilità è quella di Um, uh, evitare di reificare noi nostre stesse etichette, innanzitutto per noi e poi anche per i nostri mh, per i nostri mh, clienti in cui vengono e dicono ma uh, io ho, ho questa etichetta, una cosa che io spesso dico è le etichette lasciarle a me, perché servono a me per parlare più velocemente con i miei colleghi, con te io ho bisogno di capire in effetti che cosa succede, come funziona quello che succede e come trovare poi una soluzione. Datemi i vostri commenti, spero che mh, sia stato interessante, un pochino, l'argomento mi interessa molto sempre di cercare di comprendere le implicazioni di quello che andiamo noi a creare, aspetto qualche vostro commento e ci vediamo alla prossima.